oggi ne abbiamo tre eh, no? che giorno è oggi venerdì venerdì, venerdì. venerdì. Dalle. Ieri che cosa era? era giusto per non perdere oltretutto la cognizione di un tè era giovedì e domani che giorno sarà no, no, no. Ah, la scuola eh. chiude eh. e domani la scuola chiude e poi però vi fanno fare una pellice Un'attività carina, dopo adesso la sto preparando. Me la farete sì. nel fine settimana, sabato e domenica, ok? Sì. Allora, di, di quale tempo stiamo parlando in questo momento? Lineare, lineare, Circolare! Circolare! Circolare! Circolare! Circolare! Circolare! Però come lo chiamiamo abbiamo il tempo... Cronologico! Cronologico. Bravissimi! Ed adesso quale altro tipo di tempo conosciamo noi? Atmosferico! Atmosferico! Atmosferico. Atmosferico. Atmosferico. Atmosferico. Atmosferico. E com'è il tempo oggi a Cagliazzo? Nuvoloso! A Caserta com'è? Bellino! Bellino! Bellino. Cosa è così? Cagliazzo! Ecco coperto! Ciao, eh? ciao Giovanna, ciao. ciao Angela! Ciao! Allora, il cielo è coperto, è non lo so, un po' vicino, eh? È un bel cielo, possiamo dire che è un cielo sereno? Non credo. Non credo proprio, vero? Diciamo che è un tempo un po' così, un po' bicio. No. Un pochino, un pizzichino, un po' gruttino, ah, però sta arrivando. Quale stagione sta arrivando? La primavera, la primavera, la primavera. La primavera sta arrivando finalmente. Le giornate sono poi arriverà pure estate. E poi l'estate, pietro, in, in vacanza, in vacanza, <ride> Allora, poi per il fine settimana io vi farò preparare, vi sto preparando tutta l'attività per costruire voi a casa un book della primavera. Eh, C'è un bel po' di lavoretto da fare, quindi anche se non lo finirete per stavolta per continuare durante la settimana. Ok? Allora, adesso andiamo e facciamo la lettura. Come facciamo di solito quando siamo a scuola? No, eh, la lettura era quella che vi avevo assegnato io dalla pagina di storia, vero? Quindi vediamo se la, la trovo. Eccola qua. Ok, allora. Christian, leggi tu. Domenico, vieni. Le parti della giornata. Mi risveglio di buon mattino. La mamma mi saluta con un bacino. Il pomeriggio invento un bel gioco che dura tanto, a la volte travento. poco. Via, la faccia in cucina! Alla sera, prima di andare a, a letto, aspetto la cena con Lucio e Carletto. Di notte dormo nel mio lettino.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 Invento un bel gioco che dura tanto, a volte poco. Alla sera, prima di andare a, le a, a letto, aspetto la cena con Lucio e Carletto. Bravissima, Rosalia, vai, vai, vai tu. No, se dormo nel mio lettino e sogno un mago grazioso e piccino. Perfetto, Domenico, vai tu. Mi risveglio di de... buon buon mattino. La mamma mi saluta... Con un bacino. Ok, Pietro, vai tu. Le parti della... No, sotto il pomeriggio. Il pomeriggio in invento un bel gioco che... Dura tanto, dura tanto. tanto. A, a, bo, a volte poco. E Alla sera, prima di andare a letto, aspetto la cena con Lucio e Carletto. Davide, vai tu! Di notte dormo nel mio lettino e sogno un mago grazioso e piccino. Bravissimo. Francesco, leggi tu. Mi, mi, mi risveglio di bui. Oh, è caduto Francesco. Dai, leggi. Dove sei caduto Francesco? Allora... Vai. Dai, Francesco. Ah, Francesco, ho passato la tua foto alla maestra di religione. ha detto che sei stato bravissimo a fare l'arcobaleno. Dai, Dai leggi. Irisveglio risveglio di buon... Io di, buon... di buon mattino. La mamma mi saluta con un pacino. Un pacino. Il pomeriggio. In vento. Un bel. Gioco. Che dura tanto. A voi. Poco. A volte poco, mm. Francesco deve leggere un po' di più, ok? Va bene, allora finiamo qui con la lettura. Di cosa parla questa lettura? Che cosa. Mm? Parla di, parla che di, di bambino. un bambino, parla di un bambino, bambino. Che si sveglia e la mamma ci dà un bacino. No. Quindi in realtà il, il contenuto, di che, che cosa ci stanno parlando la lettura? Delle parti del. Giorno. Delle parti del giorno e di che cosa fa un bambino durante la giornata. giornata. È vero? Quindi sintetizziamo. La lettura parla delle parti del giorno e di quello che fa un bambino durante la giornata. Ok? Quindi, Alice, di che cosa parla questa lettura? Di un bambino che. Si sveglia la mattina e la mamma gli dà un bacino, poi il pomeriggio inventa un bel gioco e poi la sera aspetta la cena con Lucio e Carletto e mm. la notte... Francesco, che c'è? Perché stai piangendo? Vabbè mamma, mamma se ne deve andare, tu devi restare da solo. Non riusciamo a trovare il foglio stampato per cui ci sei nervosito vai dai francesco ma non serve non ci serve più quel foglio adesso anche perché quel foglio poi era da ritagliare da incollare sul quaderno è vero? sì, eh? sì. l'avete ritagliato avete colorato me lo fate vedere se avete ritagliato incollato ma... Eh? Ma... maestra benissimo ok dimmi pietro tu l'hai fatto mm -hmm. il lavoro Maestra? hai colorato e incollato benissimo maestra sì, per no farlo. perché io mi sono connesso ieri sera ah non l'hai fatto eh, ho capito e eh no perché non l'ho potuto fare va bene allora lo fai dopo davide fai vedere avvicinatelo faccio. al video perché altrimenti non lo vedo uno alla volta ok davide perfetto lo dovete colorare va bene Bene. Francesco dove è andato? Io non mi trovo più. Chi è che Non lo trovi Rosalia? Eh, non mi trovo. Vabbè, Francesco, me lo fai vedere il, il lavoro incollato sul quaderno? No, Maria. E gli vuoi spiegare Francesco? No. E Alice fa avvicinala allo schermo tesoro. Mi sì, Oh, ok, bravissima Alice, l'ha pure colorato Alice. Daphne tu? Io l'ho colorato! Eh, eh, li devi incollare e sul, quaderno. E sul quaderno, Daphne! Okay, e l'ho incollato sul quaderno! Ok, perfetto, va bene! Io l'ho colorato! Okay. Io l'ho sbagliato! Wow! Poi mi mandate le foto perché mi piacciono troppo queste, ok? Ottimo lavoro! Francesco tu non lo trovi? L'ho fatto a casa, però non l'ho trovo. E eh, va bene, poi con calma te lo cerchi. Io l'ho okay. fatto, però l'ho sbagliato. Perché l'hai sbagliato? Fai vedere, Rosalia. Eh. eh, non hai messo i momenti della giornata? Ehi. Eh, Ehi, devi, devi oggi, oggi lo dopo, eh, dopo lo risistemi, ok? Va bene, adesso andiamo avanti. Ma si doveva connettere, Andrea? Forse si può connettere il pomeriggio? Allora, Gangongu Ga Ga Ga Ga, l'abbiamo fatto. Pagina uh, da... sì. sì. 44 dell'esercizio. No, ma, ma che la pagina 44? 44, Gangongu Ga Ga Ga, l'abbiamo fatto? No. Eh? No, non l'abbiamo fatto. Ok, un solo un riscontro perché poi devo fare le foto che le devo stampare no. ad Andrea che non ha il libro. Nessuno l'ha fatto. No, nessuno l'ha fatto. Eh. Questo qua dei suoi dolci l'ha eh. fatto eh. La pagina precedente, 42. 42. Eh suoni dolce Preci no. ciao ciao ciao. non abbiamo fatto va bene allora lo faremo la settimana prossima questo perché adesso ho mandato questa ad Andrea io. allora Gagoku leggiamo Francesco leggi unisci la c alle vocali e leggi no dove stai leggendo no Pagina 44, Francesco. Vai! Unisci la G alle vocali, forma le sillabe e leggi, poi pronuncia il nome di ogni disegno e colora collega collega alla sillaba con cu, cu, cui inizia Ok, noi abbiamo fatto da tanto che parliamo dei suoni duri, è vero? Quindi g come lo pronunciamo? Ga. Yeah. Ok, scrivetelo. Ghio come lo pronunciamo? go scriviamolo. Ghio come lo pronunciamo? Ghio. è impossibile cosa Francesco? No, non ti preoccupare lo, mamma lo, lo ristampa ok? Eh? va bene Francesco non muore nessuno sta lì lo, non che mamma lo ristampa e magari se lo rifai è soltanto che dovrai rifarlo un po' di più il lavoro ok? va bene? andiamo avanti Adesso uniamo le sillabe, i disegnini che iniziano con quella sillaba. Ci sono due bambini che corrono, cosa stanno facendo Gara, bravissima, Maria. Gara, quindi da con i bambini, condigliamolo. Poi che c'è un... Gorilla. gorilla. Gorilla. Quindi uniamola Go al Gorilla. E poi? C'è Gufo. Gufo. Colleghiamolo. Ok. Cristiano, leggi il secondo esercizio. Completa con le sillabe gu. Ok, cosa abbiamo sotto? Ungo. Mm Go. Scriviamo. Mm Go. Poi abbiamo... Chi è la mamma che, che parla dell'uscire dalla stanza? Gu, gu angu, angu, anguria, dice. benissimo, scriviamo anguria. Poi che abbiamo? Artaruga. Poi abbiamo il cangu... canguro, Vediamo no. canguro, quindi abbiamo la stre... strega. strega. Gomitolo, ah, ah, poi c'è il gomitolo. Allora, adesso leggi tu, Rosalia. Il terzo esercizio: cerchi le sillabe e leggi, poi collega le parole al disegno giusto, benissimo. Allora, la prima parolina che c'è scritto, Rosalia, leggila tu. L'agola. Cosa cerchiamo? La? Go, benissimo. E la uniamo? Uniamo la parolina al disegno. L'agola. L'altra parolina, Domenico, che cos'è? Senga. Benissimo, cosa cerchiamo? Ga. Ga. Siamo al disegno. Vero Francesco? Lo stai facendo? L Ultimo disegno. unisci dal disegno, Francesco, non ti ho visto che stai lavorando. Unisci i al disegno. Stefane, l'altra parolina è qual è? La... Lago. Cosa cerchiamo? Oh, Lo uniamo al disegno del lago, è vero? Sì. Pietro, poi che abbiamo? Leggi un'altra parolina. Pa. Pappagallo. Pappagallo. Cerchiamo? Ga. Ga. Ga. Ga. Lo uniamo al disegno. Alice, che abbiamo dopo? Figurine, cerchiamola. Go, benissimo, e la uniamo il disegno, vero? Ok, adesso eh, Daphne, leggi tu. Il quarto, il quarto esercizio. dafne, non ho capito, Daphne? Daphne, ho detto di leggere la consegna del quarto esercizio. Leggi e eh, riscrivi sotto. Perfetto, stampato maiuscolo, stampato minuscolo. lasciate da parte il corsivo. Ok, sì. perché sto, stai lavorando? Sì. Fatto? No, no. Pato, no, no, no, no. Davide? Sì. Sì. Allora Davide leggi l'esercizio numero 5. Unisci la G alle vocali Unisci la G alla Alla, alla. alla. alla. alla. e alle vocali e. Mamme per piacere, oggi perché siete rimasti qui? Che disturbate? Vai Davide, Francesco? A posto, la parola benissimo. Quindi adesso andiamo a fare. Che cosa? Ma a che pagina? Ma infine, a pagina 45 a fianco è persa? E G. Allora, G e G diventano duri come? Mettendo in mezzo che cosa? L'H. L'H. mezzo. Quindi G, H, E. Leggiamo? E. e. Benissimo, scriviamolo. Quindi a fianco che abbiamo le tre streghe. Streghe. Ma che c'è? Ci sono. Eh! Cos'hai perso? Nasalia, cosa hai perso? Desolia, cos hai perso Niente. Ok. Sotto G-H-I, leggiamo. Ghi. Ghi, benissimo. Scriviamolo Ghi. Giro. Giro. Bravo. Pietro, hai finito? Allora, Pietro, leggi l'esercizio 6. Completa con le Sillabe che è e, e G. Ah! Pietro, guarda bene. D e o G e G. Quindi sotto che cosa abbiamo, Pietro? La prima parolina è Ma Margherita. Bravissimo, scriviamo Margherita. G ghe. Francesco a fianco a Margherita che abbiamo? I? La Ghi bravissimo La Ghi scriviamo Ghi. Rosalia poi che abbiamo? Stighe Spiege. Ok, scriviamo Spighe. Bene, bene. Bene, bene. Bene, Davide, poi che abbiamo? Gheppardo Bravissimo, ghepardo no. Domenico, poi che abbiamo? Funghi, funghi Funghi funghi Adesso sotto l'altro esercizio, il 7 lo legge Alice Completa la tabella E c'è scritto in tabella Alice? Ago No, sopra, in, in blu, sullo sfondo blu Avvo. No in alto alla tabella, sullo sfondo azzurro e in bianco, cosa c'è scritto? Uno più di uno. Uno e? Più di uno. Più di, uno. Più di uno, benissimo. Poi c'è l'esempio un ago, tanti aghi. Quindi singolare ago, plurale? Maghi. Aghi. Poi abbiamo diga singolare diga, plurale dighe dighe, bravissimi, dighe scriviamolo Poi <susurra> abbiamo un mago un mago un mago mago Danti Marti qualcuno parla? C'è un'interferenza? Poi abbiamo Sega, allora, bravissimo. Seghe. Che parla? Sento parlare sottofondo. Sotto No. Poi che abbiamo? Eh? Drago Drago, florale Drago eh, Drago Drago Ceghe Ceghe Poi che è? Taruga. Taruga. Taruga, plurale, tartaruga tartaruga plurale tartarughe Tarte tartarughe tartarughe tartarughe è che non ha letto di voi tarunga eh? eh, non tarunga tarunga tarunga non tarunga letto gli esercizi allora tarunga l'esercizio numero 8 tarunga tarunga tarunga tarunga tarunga tarunga tarunga tarunga Dietro. Dietro, a me ci troviamo al 5, dove la ah. il segno? Ah, qui. Le, leggi e cerchia con... Mm. D. Colori. D. Versi. D. Ah. No. G. E. E, eh, e, eh, e, eh, e, eh, e, eh, eh, come? ghe. Ghi, -egge. Ghi -egge. Ripetilo, Pietro. Ghi e ghe. Benissimo. Allora, Cristiano, leggi la prima frase. Margherita, indossa una ghirlanda di spighe. Benissimo. Cominciamo a cerchiare. Margherita, cosa cerchiamo? Ghe. -eg ok. indossa una Ghirlanda. Cosa cerchiamo? Ghie. Perfetto. Poi abbiamo? Spighe. Cerchiamo? <achu> Alice, leggi la seconda frase ricordo usa il righello. Benissimo, cosa cerchiamo? Il righello. Il righello cerchiamo che cosa leggiamo compagni con voi compagni. Rosalia, leggi l'ultima. di Rosalia, non si capita niente, c'è qualcuno che sta facendo. Sorso Gustavo è ghiotto di ghiande. Benissimo. Quale paroline dobbiamo andare a evidenziare? Il ghiotto di ghiande. <susurra> Mamma, Perfetto, e ghiotto cosa cerchiamo? La ghi. Ghi. Ghi di ghiotto. Pietro hai cerchiato ghi di ghiotto? Davide hai cerchiato ghi di ghiotto? Eh? Sì. Davide, sì? In cerchiamo la. Domenico, cosa cerchiamo in ghiande? Sì. Ghi, cerchiamo la ghi di ghiande. Questo. Allora, adesso facciamo un po' italiano. Buori. Ok? Eh, che ne dite se facciamo un po' di musica? Sì, sì, mi piace l'idea? Sì, sì. Piace sì. sì? Eh, mamma, e allora ascoltate un poco questa. Sì. Oh, e subito. mi chiamo Dore Mi Fa io sono una banchetta magica anch'io e io sono la sua gemella mi chiamo Solla, Si ascolta le note Do Re Mi che cos'è quello? il pe il pentagramma il pentagramma Tutte le note, noi eravamo a farne ancora solo quattro, è vero? Sì. Le gemelle si sono stancate e vogliono riposare un po'. Così entrano in una stanza. Francesco, stai ti guardando? Non modo. ti vedo, Francesco. Abbassati, Francesco, non vedo la faccia. Devi sentire la vostra ah, voce. Ecco. Rispondo una trombetta molto triste. Il nostro padrone. Ti fa più giocare! Ti non sento niente. Oh, oh, oh, oh, oh. Tutti gli strumenti eh. si no, ma ma fare, ma silenzio. fare silenzio. Maestra! Eh? Il computer di mia mamma non funziona troppo bene, quindi no, sento un po' che... Sent sì, sento un po' che... Sento un ah. po' che Maestra, è impossibile sentire bene perché giù da noi stanno facendo i lavori e si sente... Un ragazzo incredibile! Allora facciamo una cosa, che ne dite? Se vi metto il link su Class d'Oio e poi ve lo andate ad ascoltare? Okay. Eh? Sì! Ok. Va? Datelo sì. ok Davide, va bene? Ok! Ok Francesco? Ok! Lo metto su Class 2 e ve lo ascoltate poi te, con, con le cuffie, tutto come volete, con tablette, come volete. Okay, ok, dai. Allora, a mettere sul canale l'ho fatto. Chiama due strumenti alla volta: trombetta e tamburo, suonate insieme. Fatto. L'avete visto? L'ho messo qui. Andate su classe 2. Cliccate e vi porta qua. Ok, allora lasciamo, fermiamoci qui. Prima di lasciarci, io vi assegno la lettura da fare per questo fine settimana. Poi, come vi ho detto, vi preparerò il lapbook della primavera che voi mi dovrete costruire. Ok? Sì, va bene? Allora facciamo la lettura di questa settimana, cioè di questo fine settimana. La piccola nivea. Allora, aspettate. Quindi, La piccola neve. Il racconto è stato diviso in tre sequenze. Voi dovrete poi disegnare in ogni sequenza prima, poi infine. Ok? Quindi Giulia e Francesca, mentre giocano in cortile, trovano vicino a un vecchio vaso di terracotta una gattina molto bella, con il e la bocuccia rosa. Chi parla? Giulia e Francesca prendono la gattina e la accarezzano. È bianca come la neve, esclama Francesca. Ed è soffice come la panna, precisa Giulia. Le due sorelline tornano a casa con la gattina. Neve a sonno, esclama Giulia adaggiano mm -hmm. nella culla della bambola. La mamma guarda la scena e sorride. Di chi parla questa lettura? parla di due gattine parla di due, due... gattine un gatto un gatto un gatto. gatto e com'è questo gattino? Eh? bianco eh? bianco bianco no. sì. bianca come la neve bianca come la neve mio come la neve la neve la neve la neve Cosa fanno con questa gattina? La lasciano lì, la abbandonano e se ne tornano a casa da sole? No! Cosa no, fanno con no, la gattina? La prendono e la portano a casa. E dove la mettono? Filetta, nella cunletta. Nel, nella in culla, culla della bambola. E le bambole. Allora, questa lettura me la farete per lunedì, per lunedì ok? Dieci volte leggete e poi mi rappresentate. Allora, Guardate un attimo. Non abbiamo sentito, eh? Nicola stava piangendo, non ho potuto sentire. Chi è che piangeva? Il fratello di chi? Di eh, Dioff, la mia Dioff. sorellina. Ah, la sorellina di Loff ne piangeva? Mannaggia! Allora, mi dovete fare... Qui mi rappresenterete la prima scena, cioè quello che c'è scritto dove? Qua. Aspettate un attimo. Quindi mi dovete andare a disegnare... Quello che c'è scritto qui, ok? Sì. Quello che c'è scritto qui lo disegnate qua. Poi, nel dove c'è scritto poi, mi andate a disegnare la seconda scena. Va bene? Qui mi rappresenterete la seconda scena che c'è scritta. Chiaro? Dopo... Per finire, <coughs> infine, infine, aspettate perché si è cambiato pure quel colore, infine mi è andata a dire, di disegnare la scena come è finita, ok? Ok! È chiaro? Sì! Eh? È chiaro per tutti? Sì, sì. Dico, dovremmo, dovremmo disegnare quello che c'è prima la seconda e la terza. Va benissimo. Ma dentro, allora, ovvero. dovete leggere dieci volte la lettura, ok? E poi accanto, nelle, in quelle tabelle accanto, mi disegnate quello che c'è scritto nei vari periodi. Prima, poi, infine. fine. Prima o poi infine che paroline sono? Le paroline del, del... tempo. Il tempo. tempo della, della storia o della geografia? La storia, storia. Storia. Storia. Bella storia, bravissimi. Allora, adesso io vi saluto, vi lascio con la maestra Giovanna. Ok? Dobbiamo finire il problemino. Eh, dovete vedervela un poco con... Eh, Maria, ma non adesso con matematica, e con la maestra Giovanna, ok? Ci sentiamo, un bacione a tutti. Ehi, no, no. Ma... Ehi, ma... Ciao, Ciao, Angela. Ciao, Angela. Ciao, Angela. Ciao, sì. Ciao, cosa fate. Ok. okay. Mm. Ciao, bimbi, buongiorno. buongiorno.